Siamo qui con Max Cavallari in versione rocker, motorbike, come possiamo definirti? Uh, sono un rock roll degli anni 60, so perché mi, mi sto dedicando alla rock roll, <ride> no, così, nuovo look, nuovo look, anno nuovo, insomma, bisogna... Tu stare... fai anche il gesto da metà metallaro? Yeah, okay. stando con i giovani, insomma, sono mm. un vecchio giovane. Sì, a proposito dei giovani, questo appuntamento di questa sera, poi vabbè, i nostri utenti lo vedranno più là, Uh, per i bambini, Campioni in Tour è un evento che unisce pubblicità e sport per lanciare un messaggio positivo alle nuove generazioni. Tu che messaggio vuoi lanciare ai ragazzi di oggi, ai bambini? Ma guarda, che devono assolutamente fare sport, però devono essere disciplinati. I mister fanno molto bene a non farli giocare se non fanno i compiti, se litigano, perché ci vuole molta disciplina. Io vedo tanti mister che sono molto seri e quindi a volte è meglio non farli giocare, a volte è meglio farli stare a casa, se litigano è meglio, perché lo sport deve insegnare tanto, quindi... Eh, questo è un messaggio che do ai mister, e a tutti quelli che gli allenatori perché sennò diventiamo tutti veramente, no il calcio va a finire che diventa violenza poi alla fine, ecco perché io mi sto avvicinando molto al rugby Ti no. <ride> dai 30 secondi di uno dei tuoi personaggi. Sì. Io sono una bambina che seguo il calcio mi piace tanto il calcio però anche il magnesio, a me mi piace giocare a calcio però il calcio femminile lo fanno poco, non c'è in tanti paesi, allora dico di farlo perché anche le bambine hanno il diritto di giocare al calcio, anche se hanno una patatina. <ride> per sportsman è tutto, mascavallari, piki d'India.